La luce è un po' diversa perché sto registrando questa clip prima di andare a scuola. Quindi Il giorno c'era una bellissima luce in camera mia e ho approfittato. E io mi sono ritagliato giusto questi 5 minuti per registrare questo video. Questo è quindi una collaborazione un video sponsorizzato da WandaCent Filmora. Che appunto sponsorizza il video di oggi. Filmora filmora perché non lo sapesse il software di editing. Uh, che ha un prezzo strettamente inferiore a tutti quelli che sono i software uh, di editing disponibili sulla, uh, sulle piattaforme online perché ha un prezzo abbastanza uh, tra virgolette economico e poi appunto offre numerose prestazioni quindi, quindi transizioni, uh, animazioni delle foto, animazioni delle teste, dei testi offre anche dei filtri quindi non so riuscito il filtro piatto nero ma tantissimi filtri regolabili personalizzabili secondo appunto le proprietà di ognuno di, di essi e appunto potete avere un risultato professionale pagando almeno questo, questo prodotto. e Ovviamente è pensato per tutti quelli che sono i creatori, i youtuber che hanno appena iniziato questa avventura, tra virgolette, e magari hanno investito di più su una, su una fotocamera che è la cosa principale che è la presenza del canale perché la qualità è una cosa importantissima oppure hanno allora, deciso di investire sul softbox, sul lighting light quindi investire un, in, nelle luci appunto, di, nelle illuminazioni anche se come vedete la luce naturale è sempre la migliore e poi appunto uh, c'è il programma di montaggio questo anche che scarsa scarseggia un po' per tutti però no, Filmora è un'alternativa giusta economica a tutte quelle che sono appunto le alternative della video che offre Windows che offre Apple perché anche è un'avvia abbastanza scarsa ma offre tantissime prestazioni an anzi trovo che um, sia sicuramente meglio di un Maker però comunque le prestazioni comunque sono molto molto differenti um, e quindi appunto una via di mezzo un'alternativa sarebbe Filmora ti offre anche mm, un, uh, un pacco di musica, quindi potete aprire delle, delle, delle canzoni di background, Royalty film, sono anche senza copyright, e potete utilizzarle benissimo per, per creare i vostri video. E poi appunto ha tantissimi effetti che andremo a scoprire nel corso di questo video. Per questo, io vi lascio al tutorial, che ho realizzato per voi in collaborazione con Wondershare Filmora. E appunto, ci vediamo alla fine di questo video. Ciao ragazzi! Allora dopo aver scaricato film ora non dovete fare altro che aprire l'uomo principale del programma per andare a scoprire tutti quelli che sono gli effetti, dei testi, delle foto, delle immagini e delle overlay che potete applicare uh, appunto su, sulla, sulla vostra clip. E quindi uh, in questo un breve tutorial vi farò vedere come editare una, una, una hit per un video beauty e lifestyle. La prima cosa che faccio, vado ad applicare un filtro, in questo caso applico un filtro di luce, quindi applico ehm, queste luci abbastanza chiare eh, subito sotto la mia clip e vado ad allungare appunto il tempo, a seconda del, del tempo che, che la mia clip ha. Stessa cosa vado a fare con l'overlay, scelgo l'overlay del camcoder che è una delle mie overlay preferite in assoluto, la vado a posizionare subito sotto al filtro e vado ad a fare la stessa azione che ho fatto in precedenza. Ed ecco qui il risultato finale. Ovviamente vado a raggiungere una transizione entrata in uscita. E applico gli split skin Quindi divido lo schermo in tre parti con queste uh, opzioni già uh, Che sono preinstallate in Filmora Che sono però anche personalizzabili Quindi vado a selezionare la mia clip E la trascino nella drop zone uh, Ovviamente seleziono la parte che io voglio Che, che si riproduca uh, in ognuna delle clip Poi ovviamente dopo aver fatto ciò uh, vado, vado a modificare i bordi uh, Si possono anche eliminare Quindi uh, non è affatto un problema Perché è super personalizzato Infatti vado anche ad aggiungere un testo standard che eh, vado a modificare tramite le proprietà del testo che sono già preinstallate in Filmora, infatti aggiungo un'applicazione un e rinomino eh, il testo, quindi a posto di apparire la scritta testier apparirà What's on My iPhone o qualsiasi altra eh, scritta animazione di tascalia, voi vogliate appunto inserire. E dopo aver fatto ciò sfoglio un po' le animazioni e poi decido quella che fa più per me, quindi eh, la, la aggiungo al mio video. Ovviamente, dopo aver salvato, ve lo ritroverete sul vostro piano di lavoro editor, quindi sulla vostra timeline. Ed ecco qui il risultato finale di questa intro. Se una collaborazione sarebbe bellissimo dare credito allo youtuber che ha contribuito a realizzare il video gemelli dal vostro, infatti ho utilizzato una foto di una delle, più, delle mie più care amiche di Alessandro e l'ho fatta animale, prima l'ho uh, ridimensionata e l'ho posizionata e poi l'ho animata. Per l'animazione il procedimento è simile a quello del testo infatti vado a cliccare due volte sull'immagine per aprire le proprietà in questo caso sono uscite tantissime animazioni che appunto uh, ho utilizzato e ho provato per, per questa foto dopo aver selezionato uh, quella che più piaceva a me ho aggiunto anche un'opzione di testo che sono andato ad animare con la stessa proprietà dopo aver fatto ciò appunto salvo e scritto uh, collaborazione con Standard e dopo aver fatto ciò appunto so sono andato a cambiare il font mantenendo appunto standard i colori che uh, Filmora aveva selezionato in precedenza e questo è il risultato finale di, di questa clip che appunto ritroverete troverete sulla vostra timeline quindi è veramente un bellissimo effetto Dopo aver fatto ciò, utilizzo della musica di sottofondo per uh, rendere più, più carino il nostro video, soprattutto se è un video di intrattenimento, vado però a modificare il volume per dare più spazio alla mia voce. E dopo aver fatto ciò, se volete potrei utilizzare delle transizioni schermo verde, personalmente uh, per i miei video le creo, le creo io e per questo l'ho aggiunta alla, alla mia timeline e ho cliccato semplicemente Screen. Ed ecco qui uh, dopo, dopo come, come viene la transizione schermo verde. Quindi potete utilizzare uh, tutto ciò che volete con questo programma. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, ho detto che mi è un video sponsorizzato semplicemente per eh, appunto questioni di trasparenza perché non c'è niente di male a fare un video sponsorizzato, tra l'altro non l'ho richiesto neanche io, quindi eh, sono stata felice di accettare questa proposta che mi è stata fatta dalla Monde Io intanto vi, vi mando un grandissimo bacio di ricordo. Che al mio canale se non l'avete ancora uh, fatto per rimanere appunto aggiornati sulle uh, ultime pubblicazioni dei, dei video perché sto cercando appunto di essere sempre molto attivo, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!